Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi, noi siamo Rossella e Alberto. Buongiorno a tutti. Oggi faremo la lettura angelica valida dal 15 di agosto al 22 agosto 2021. Intanto, vi auguriamo delle buone feste di ferragosto e vi auguriamo di trascorrerlo con i vostri cari eh, di stare bene e vediamo cosa gli angeli e l'arcangelo Michele hanno da dirci per questa settimana. Prima di iniziare, facciamo una preghiera di eh, protezione con l'arcangelo Michele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 arcangelo michele maestro gesù maria regina celeste e con amore vero puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia l'energia di tutte le persone coinvolte l'energia del luogo in cui ci troviamo ti chiedo di tagliare tutte le corde di paura di rabbia di gelosia di competizione tutto ciò che è opposto alla luce e all'amore più puro e incondizionato ti chiedo di Purificare l'energia tra le persone affinché questo periodo un po' stressante, frenetico eh, non, non, non possa interferire eh, nel, nelle relazioni, ma che le persone possano trovare armonia, pace e guarigione e che tutto ciò che ho posto a Dio, alla luce, all'amore si allontani da tutti noi.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 Ok, adesso andremo a mischiare le carte, andremo a prendere, andremo a prendere una ca cioè tre carte da ogni mazzo, ok? Due mazzi verranno letti da Alberto e due mazzi da me. Ok, la prima carta è Believe in Magic, ossia Credi nella Magia. Queste sono le carte delle fatte, sono molto belle ok tempo prezioso che bello mm -hmm. fateci sapere se vi piace la lettura in questo modo dove vi mostriamo le carte eh, perso e trovato bene interessante questa è una lettura molto particolare anche un po diversa dalle altre per questa settimana abbiamo scelto proprio gli spiriti della natura accompagnati dall'arcangelo Michele, abbiamo le carte degli unicorni, sono meravigliose anche queste, ok vediamo un po', intuizione, anche questa carta è uscita, quindi rinascita, bello, ok. partnership le, per il momento le metto così poi tu le, le prendi va bene certo. ok secondo mazzo adesso terzo mazzo sono queste sono le carte di dorin virtu delle delle fatte vediamo cosa ci vogliono dire guarigione guarito guaritore molto interessante guarigione emozionale quindi questa settimana abbiamo proprio eh, una lettura riguardante la guarigione personale e spirituale tu hai il potere meraviglioso. Opla. vediamo ora gli spiriti della natura magical times sono troppo belle queste carte io le adoro sognatore ne sono uscite due, quindi ne prendiamo due, natura, friendship, quindi amicizia e anche partnership, potrebbe unirsi sì. alla, alle carte precedenti, bene, iniziamo con la lettura, inizia Alberto, porto io, eh, cambiamo, allora, believe in magic, vediamo se riesco, Sì. Ah, beh, sto migliorando, allora, apri i tuoi occhi e vedi la magia che è tutta intorno alla natura. La fata delle luci del Nord dice che tu sei parte della natura e così anche tu sei magico. Beh, innanzitutto appena ho visto questa fata mi è venuto in mente un personaggio del Signore degli Anelli che personalmente è una saga che mi piace moltissimo e prima ancora di vedere i vari film ricordo che lessi il libro Lo Hobbit di Tolkien, un mattone allucinante, parecchi anni fa e capì subito insomma, che quell'autore era una sorta di sciamano, aveva veramente delle caratteristiche superiori e di fatti se uno, se uno ha visto i film si rende conto veramente della portata dei, dei personaggi. E, beh, insomma, La magia, ne abbiamo parlato tante volte, è un po' tutto, insomma, non è un qualcosa che accade così che è frutto del caso, ci sono chiaramente dei doni di base ma c'è una metodica c'è un lavoro quotidiano da parte nostra e da parte dell'universo perché è sempre un gioco di equilibrio ci sono i nostri desideri giustamente poi c'è la parte anche del permettere dell'allau all'universo all perché sennò se vuoi far tutto tu eh, non servirebbe neanche l'universo no? e quindi aprire gli occhi gli occhi del cuore certamente non gli occhi della mente eh, la magia è dappertutto L'abbiamo detto tante volte, a partire dalle piccole cose, non è solamente in alcune cose, è veramente in tutto, dipende da quanto noi siamo connessi. E tutto è uno nell'amore, naturalmente non c'è divisione, e il fatto che questa fata sia collegata alle luci del nord può significare un, in qualche modo un legame con il nord del mondo, quindi inghilterra piuttosto che ma non necessariamente perché il nord per esempio parlando di astrologia o di popoli antichi degli indiani eccetera sarebbe la stella polare no la, la, diciamo la come si può dire la direzione che indica proprio la nostra missione no quindi quando uno affronta trova il proprio nord si dice che eh, ha scoperto no la propria missione quindi per esempio se parliamo di animali totem la Orso, piuttosto che l'oca polare rappresentano proprio spiriti che, attraverso l'introspezione, ci consentono di manifestare eh, il nostro scopo divino. Poi abbiamo tempo prezioso. Beh, insomma, il tempo, dal mio punto di vista, è assolutamente la cosa più preziosa che abbiamo. Spesso si collega allo spazio, mh, però, insomma, limitiamoci al tempo, che sicuramente è un qualcosa che ha sempre ragione, è infinito. È un tempo circolare, non lineare, eh, ed è un tempo che fondamentalmente è quello presente, perché passato e futuro sono illusioni, se vogliamo, perché tutto sta accadendo in questo momento. Cosa ci dice questa fatta? Che tra l'altro è eh, in una sorta di biblioteca di studio, dove c'è un orologio, c'è una civetta, c'è un bello sfondo, e poi ci sono un po' di cose sul tavolo, una coppa, un binocolo, un libro, una clessidra e un calderone, perché giustamente magari questa fata sta preparando anche delle pozioni, no? come le antiche streghe, eccetera. Eh, la fata del tempo vuole che tu esperienzi ogni momento pienamente e che eh, tu ti rendi conto appunto che il tempo è prezioso, che tiri fuori proprio il meglio da ogni momento. Stai attento, in senso positivo non stai attento, diciamo, come uno che ti ammonisce, a, eh, a non sprecare il tuo tempo e nemmeno quello degli altri. Quindi cosa significa? No, c'è l'orologio, c'è la clessidra, come per dire guarda l'ora ma stai anche nel presente, ma la clessidra indica che comunque il tempo, sì è vero che è infinito ma è limitato, nel senso che noi siamo su questa terra ma un giorno saremo da un'altra parte, quindi finché siamo qui stiamo anche attenti, cioè non buttiamo via il tempo, non siamo troppo veloci ma neanche troppo lenti. La civetta rappresenta la chiaroveggenza, il binocolo rappresenta vedere le cose da distante il libro può essere qualcosa che si legge che si scrive e fatto sta che appunto mh, indica veramente un utilizzo corretto del tempo del proprio di quello degli altri perché delle volte bisogna anche saper dire dei no il tempo è veramente la cosa più, più preziosa che abbiamo quando tu dai attenzione ad una cosa ad una persona e viceversa eh, quel tempo lì poi non ti ritorna indietro quindi Bisogna fare attenzione, insomma, a cercare di stabilire delle priorità, a fare chiarezza dentro di sé, perché appunto voler fare troppe cose, piacere a tutti, eccetera, non porta a nulla di buono. Insomma, cerchiamo di capire cosa ci serve veramente. Poi questo lost and found, che suona un po' di, non lo so, tipo quando sei all'aeroporto, no? Che perdi bagagli in ufficio, oggetti smarriti. Eh, dice che ciò che una volta era perduto sta per essere trovato grazie appunto alla fatta di questo lost and found a volte lei eh, ci può aiutare a trovare delle cose che nemmeno ci eravamo resi conto di aver perso c'è questa fatina eh, chinata su, sull'erba eh, c'è una specie di bottiglia che potrebbe essere la classica bottiglia con no? il messaggio SOS, c'è un gatto e c'è una coppa, quindi anche qui la coppa che rappresenta il cuore, il sacro Graal, la bottiglia appunto che potrebbe essere un messaggio che noi mandiamo all'universo: universo, per favore, aiutami a connettermi a me stesso, a manifestare il mio dono. Eccetera, il gatto che è un altro animale incredibile con dei poteri allucinanti, adorato dagli egizi, autonomo, curioso. Eh, quindi insomma non demordiamo perché se abbiamo la sensazione o, o comunque nemmeno sapevamo appunto come dice la carta di aver perso qualcosa tranquilli perché questa cosa arriva e può essere una cosa interna dentro di noi piuttosto che un, un oggetto, un cristallo, qualsiasi cosa quindi sicuramente una carta molto ben augurante direi passiamo ai nostri amici unicorni abbiamo intuizione Ascolta i sussurri del tuo cuore, usa strumenti di divinazione, in questo caso le carte, e per aiutarti a decidere, fidati della tua intuizione a prescindere. Ora, strumenti di divinazione, non sto qui a fare la lista perché sennò dovremmo fare tre video, però naturalmente noi usiamo le carte, uno può... Io conoscevo una ragazza che faceva la caffeomanzia, piuttosto che altri mille, insomma li conoscete anche voi, diciamo che le carte sono quelle forse un po' più tra virgolette semplici e divertenti, no? con queste immagini, insomma rendono tutto un po', un, po più, un po' più colorato rispetto ad altri strumenti. fatto sta che insomma, questa carta ci invita sicuramente ad ascoltare il cuore, i sussurri appunto del cuore perché il cuore non urla, il cuore è distante diciamo, dal rumore e da tutto ciò in qualche modo che è altisonante, no? quindi ci vuole un certo esercizio nell'ascoltare il cuore. Eh, l'intuizione naturalmente non è esattamente la razionalità posto che poi l'obiettivo dovrebbe essere di quello, quello di far diventare tutto uno quindi il cervello è fatto di parte destra e sinistra ma che naturalmente devono andare in sincrono non è che la mente va per i cavoli suoi e l'intuizione da un'altra parte perché se no non siamo allineati certo che l'intuizione poi alla fin fine è quella cosa che ci fa andare veramente avanti perché la razionalità sì è importante, per carità, però eh, non, non dimentichiamoci che per esempio la razionalità è quella cosa che ti fa percepire il tempo lineare, quando il tempo in realtà è circolare. Quindi l'intuizione, come dice la parola, intuito, è una cosa che tu hai dentro, una cosa... sono quelle cose che tu sai, per le quali non ti devi porre troppe domande, ti fidi, uno le può sentire nel cuore, uno le può sentire dalle orecchie, uno le può vedere con gli occhi, però eh, vanno ascoltate, insomma, perché perché davvero l'abbiamo visto anche sulla base degli esempi, dei maestri, piuttosto che di grandi persone della storia, tutte le cose più grandi sono state realizzate con l'intuito, inutile che ce la, ce la raccontiamo, non sono state realizzate con la mente razionale, l'amore è tutto fuori che è razionale, voglio dire, tu puoi pensare dentro di te che ti innamori di una persona e magari ti innamori di tutt'altro, perché viva Dio eh, il cuore sa e al cuore non si comanda. Dopodiché, rinascita, A rebirth, reinventati, dai vita ai tuoi sogni, crea una nuova realtà. E c'è proprio questo unicorno dentro un fiore, no? Tipo la farfalla dentro il bozzolo. Eh, ed è interessante perché, insomma, mediamente... Allora, la rinascita ovviamente è preceduta da una morte, che è una parola molto brutta, tendenzialmente, ma è in realtà molto bella, perché appunto è un cambiamento che precede una rinascita e quindi, mediamente eh, le persone possono vedere la morte del tuo ego di una tua parte passata come qualcosa di negativo ma tu in quel momento lì stai rinascendo stai lasciando andare una cosa che non ti serve più e stai rinascendo quindi ti reinventi non sei più la stessa persona di prima ti metti in discussione se prima facevi a adesso fai pi greco dai vita ai tuoi sogni perché i sogni eh, bisogna concretizzarli, se no rimangono lì, ah, c'ho il sogno di diventare un grande cantante. Sì, hai mai fatto corsi? Hai mai cantato? Ah, sotto la doccia. E... Comincia a farlo magari in mezzo anche alle persone, parti dalla tua famiglia, poi inizia a rivolgerti a un locale e pian pianino troverai il pubblico. Crea una nuova realtà, perché giustamente uno può dire eh, guardate, a me questa realtà attuale non piace, io... allora te ne fai una tua. Cioè, il miglior momento di questo non ce n'è, adesso si sta mettendo in discussione tutto, quindi uno, piuttosto che eh, portare avanti quello che c'è adesso, che è vecchio o stravecchio, che combattere, peggio ancora, uno crea il nuovo. Io voglio creare una nuova economia, nuovi rapporti umani, eccetera, e allora cerco di, attraverso i miei contatti, di creare qualcosa di nuovo, perché fondamentalmente c'è pieno di persone come noi che diciamocelo se no abbastanza stufe di questa realtà che veramente dà poco spazio all'anima e quindi pian pianino giorno dopo giorno stiamo contribuendo a creare questa nuova realtà partnership lavoro di squadra ti dà un risultato migliore questo è poco ma sicuro perché è vero che chi fa da sé fa per tre però come diceva un film la felicità è reale solo se condivisa e sicuramente da solo puoi andare veloce ma in gruppo vai più lontano però e naturalmente trova persone di fiducia con cui portare avanti i tuoi progetti e costruisci giustamente un team, una squadra talentuosa e che ti supporti. Ora, qui si può partire da persone conosciute tra virgolette a freddo piuttosto che da amici che si conoscono da vent'anni, poco importa. Sicuramente sono persone che si percepisce dentro di sé che sono le persone giuste, e, e con le quali appunto si condividono insomma, progetti intenzioni profonde, non della serie, come dire, guardiamo lo stesso film, cioè parliamo di siamo tutti vegani piuttosto che, non lo so, amiamo gli angeli, non lo so, allora cominciamo a portare avanti questo progetto, no? io sono da solo, io ho delle idee, tu ne hai delle altre, uno più uno fa due, io mi occupo, che ne so, io della parte amministrativa, tu segui i social, non lo so, faccio degli esempi, eh, giusto per calare nella concretezza. Ovviamente devono essere persone di cui ci fidiamo, quindi ci deve essere un mix di, appunto, l'aspetto della fiducia, ma anche di aspetti, tra virgolette, tecnici. Quindi io faccio una cosa, l'altro fa un'altra e siamo tutti autonomi. E quindi... Quindi questa cosa è fondamentale, no? poi se siamo già amici di base meglio ancora, ma non è detto, noi penso anche tu abbiamo trovato persone al volo, tra virgolette, che non conoscevamo, che si sono rivelate assolutamente ottime e quindi, come dire, non pensiamo che debba essere una squadra di un miliardo di persone, si parte da poco, uno può partire anche da se stesso paradossalmente e il teamwork possono essere le guide che tu hai dentro di te, Michele. Cioè. Eh, piuttosto, cioè alla fine uno non è mai da solo, anche uno che fa, che ne so io tiro con l'arco, che è uno sport individuale, avrà comunque, suppongo io, un mentore, qualcuno, quindi comunque c'è sempre un lavoro di squadra, quindi questa carta giustamente ci eh, ricorda quanto, quanto è importante avere, avere delle persone intorno, insomma, imparare anche a delegare, giustamente. Assolutamente. Ecco bene allora per quanto riguarda la, la mia parte di lettura eh, è meraviglioso perché sono uscite le due carte della guarigione quindi la guarigione il guaritore il guarito eh, la cosa curiosa è che poi le carte successive hanno, sono uscite tutte del colore verde il verde della guarigione la guarigione emozionale ossia la guarigione del cuore quindi gli angeli in questo momento l'arcangelo michele e gli esseri della natura ci stanno invitando veramente a, a approfittare di questo periodo in cui molte persone comunque vanno un po in ferie o comunque anche se state a casa magari eh, siete invitati a lavorare sulla guarigione del cuore lasciare andare il passato come diceva eh, alberto per rinascere da, da voi stessi ok eh, siete eh, assolutamente se la vostra domanda è rivolgervi a un guaritore le fate vi stanno dicendo di rivolgersi a un guaritore di, di fiducia, la guarigione energetica o la guarigione emozionale, eh, quindi fare un lavoro di tipo animico e spirituale è fondamentale per trascendere questo momento che vi sta un po' affliggendo, cioè avete proprio bisogno di lavorare eh, spiritualmente, ok? quindi rivolgervi a un guaritore, fare un corso di guarigione, migliorare le vostre competenze, eh, veramente lavorare su di sé. Il lavoro su di sé è fondamentale per chiudere col passato e avere la rinascita di cui parlava mh, Alberto. Molti di voi stanno ricevendo una guarigione emozionale, alle volte anche il pianto vi aiuta a rilasciare delle, delle vecchie ferite, delle antiche ferite, però diciamo ci sono modi più gentili per guarire. Attraverso il perdono, attraverso eh, diciamo il um, come dire attraverso l'accettazione anche eh, del passato eh, perdonare il passato vi aiuta ad aprire il vostro cuore, qua la carta è molto chiara eh, vi, si concentra molto sull'aspetto del cuore il chakra del cuore si può aprire eh, se si lascia andare se si perdona se si guarisce dentro questo vi aiuterà anche a ritrovare la forza dentro di voi la forza di agire la forza di realizzare i vostri sogni voi avete il Potere il potere di realizzare tutti i vostri sogni è venuto il momento di agire nella direzione dei vostri sogni dicono gli angeli gli esseri della natura è fondamentale fare questo perché non, non potete far trascorrere il tempo il tempo è prezioso dicono gli angeli il tempo vi può eh, come dire continuare ad aspettare poi vi può far perdere energia vi fa perdere il focus nella direzione dei vostri sogni. Quindi per carità non dovete agire di con ansia e con angoscia, ci vuole pace, ci vuole serenità, bisogna guarire il cuore, bisogna lasciare andare il passato, riconnettersi col proprio potere personale e spirituale e agire focalizzati nella direzione dei vostri sogni, ok? In realtà i sogni hanno scelto voi, cioè voi credete di avere un sogno, in realtà è quel sogno che ha scelto voi, voi vi sentite attratti in questa direzione perché questa direzione vi sta chiamando, vi faccio un esempio, la vocazione di poter di lavorare con l'arcangelo Michele eh, alle volte eh, io mi chiedo ma da dove arriva questa chiamata questa forza questa determinazione a voler andare avanti a voler agire è la chiamata è l'arcangelo Michele che ha chiamato me questo è nel mio caso ok nel vostro caso sarà eh, qualcos'altro però eh, voi dovete credere nei vostri sogni perché voi e i vostri sogni siete una cosa eh, sola va bene e parte del vostro destino, destino è la magia della vostra vita credete nella magia dicono gli esseri della natura per la guarigione emozionale eh, oltre che il lavoro sul perdono che io consiglio sempre e ripeto, care anime infinite per chi non mi conosce ho un sito internet connessioneangeliche.com dove poi potete andare nelle risorse gratuite e scaricare la preghiera del perdono una persona alla volta nei prossimi giorni ripubblicherò la preghiera del perdono no con la lista persone perché anche quella è molto molto eh, potente e vi aiuta a perdonare tutte le persone che nell'arco di, di, di tutta la vostra vita fin da quando eravate bambini vi hanno fatto soffrire va bene datemi eh, una settimana di tempo e la, la troverete nel sito va bene quindi potrete lavorare col perdono una persona alla volta o anche con la preghiera eh, con la lista persone dove andrete a scrivere tutte le persone che vi hanno fatto soffrire eh, nella vostra vita ok questo vi serve anche un attimino per creare nuove relazioni nuove amicizie anime infinite molti di voi molti operatori di luce si rivolgono a me e dicono mi sento sola mi sento solo mi sento scoraggiato ecco eh, guarendo il vostro cuore le persone vi hanno fatto soffrire nel passato date una chance alle persone nuove che stanno che sono già entrate nella vostra vita o che stanno per arrivare nella vostra vita diciamo che è importante avere occhi nuovi per guardare la vita va bene perché se voi avete eh, le ferite dell'anima il pregiudizio il giudizio nei confronti degli altri rischiate di perdere delle chance rischiate di creare partnership con le persone nuove relazioni nuove amicizie ok eh, quindi ehm... Quindi assolutamente eh, affidatevi: affidatevi se andrete a conoscere nuove persone anche durante queste vacanze. Queste persone potrebbero nascere delle nuove connessioni, nuova partnership, magari anche collaborazioni di tipo lavorativo. Approfittate di questi giorni di vacanza eh, per entrare nella pace. Prendete una pausa, va bene? Andate nella natura, per piacere, non trovate scuse È troppo lontano. Devo prendere la macchina devo guidare fate questo piccolo sacrificio perché la natura vi guarisce vi guarisce non solo emozionalmente spiritualmente ma anche nel corpo ricordiamoci il più grande guaritore che noi abbiamo è la nostra amata madre terra perché noi ci ammaliamo dallo stress lo stress è legato a una vita frenetica e caotica per ritornare al centro per ritornare alla pace per ritornare nella calma è fondamentale connettersi con madre terra con gli esseri della natura va bene eh, veramente respirate aria fresca va bene questo vi aiuta anche proprio eh, andare nella natura respirare profondamente vi aiuta a riconnettervi con la vostra anima con chi voi siete veramente Ok Bene, care anime meravigliose, la nostra lettura si è conclusa. Volevo ricordarvi che dopo Ferragosto riprenderemo con le nostre sessioni di letture angeliche con le carte o senza carte, ma anche con Logos Healing, ossia il lavoro di coaching che vi può aiutare a guarire emozionalmente e spiritualmente, vi può aiutare nel processo del perdono, vi può aiutare a rilasciare il pregiudizio, il giudizio, l'emotività negativa i pensieri negativi tutto ciò che vi sta affliggendo tutto ciò che vi sta tenendo radicati in un passato che non serve più il vostro massimo bene è venuto il momento di rinascere è venuto il momento di riprendere in mano la vostra vita il logo ceiling è un aiuto straordinario la cosa meravigliosa è che con questo lavoro quando voi imparerete a farlo sarete autonomi sarete indipendenti sarete in grado di farlo da soli va bene e in più c'è il lavoro di riprogrammazione il lavoro di riallineamento della, della vostra parte umana, la vostra parte divina nella direzione dei vostri sogni, io credo che questa lettura sia anche un invito a fare un processo di guarigione, quindi se alcuni di voi erano un attimino indecisi se intraprendere un percorso con logo healing o un altro tipo di terapia assolutamente la risposta è sì eh, ci volevo ricordarvi che ci sarà il seminario di Guarigione a, adesso non ricordo esattamente quando, ottobre 17-18 ottobre 2021. Quindi il webinar: ancora stiamo lavorando con i webinar. Se Dio vuole, dall'anno prossimo eh, riprenderanno i seminari dal vivo in Sardegna, in, a Milano san donato milanese forse molto probabilmente a verona in giro eh, per l'italia e forse anche in giro un po per il mondo quindi assolutamente anime infinite per qualsiasi cosa non esitate eh, cioè contattateci eh, e così riceverete maggiori informazioni anche sulla guarigione energetica con le nuove frequenze di luce si fanno anche sessioni private a distanza o di persona se vi trovate in sardegna va bene bene care anime infinite noi vi salutiamo vi auguriamo, eh, rinnoviamo gli auguri di buon ferragosto, trascorrete delle vacanze serene in pace nella natura, godetevi questa pace, godetevi eh, e approfittate eh, sul lavoro eh, su voi stessi per guarire voi stessi e ritrovare la pace interiore e mi raccomando non rinunciate mai ai vostri sogni e ai vostri obiettivi. Un abbraccio col cuore, ciao ciao. ciao, ciao.